In questo video vi insegnerò a leggere l'aria in Giappone. Tranquilli non sono diventato scemo, è un concetto molto legato alla cultura nipponica. Credetemi, fidatevi, lasciatemi un mi piace sulla fiducia e iniziamo subito. We are the fire. Ciao ragazzi, ve l'avevo promesso e finalmente eccoci qui a parlare di questo argomento. È un argomento veramente inserito nella cultura giapponese, sono davvero emozionato di potervene parlare perché è una cosa che ho sperimentato sulla mia pelle e anch'io devo dire che ho avuto tanti problemi a capire questa cosa, ancora oggi non riesco a capirla forse perfettamente anche se mi impegno ogni giorno per cercare di capirla di più e cercare di integrarmi meglio in Giappone però è davvero una piccola sfumatura di questa cultura della cultura nipponica che è difficile da comprendere infatti in questo video vi farò vedere anche degli esempi per potervela spiegare meglio si tratta del saper leggere l'aria o detto in giapponese allora, saper leggere l'aria probabilmente è un concetto che forse abbiamo pure in Italia per esempio, se sei in un gruppo di persone che stanno parlando tu non è che ti inserisci proprio all'ultimo dicendo una cosa a caso che non c'entra nulla con quello che stanno dicendo, o perlomeno dovresti cercare magari di dire qualcosa di inerente alla conversazione che stanno facendo le altre persone per non sembrare un maleducato ma c'è da dire che nel paese del sollevante questi standard di lettura sono davvero a dei livelli molto più alti e molti stranieri fanno davvero fatica a comprendere le diverse situazioni. C'è da dire che non è facile capire che cosa sta pensando un'altra persona, interpretare il suo sguardo o le sue movenze. Per esempio basta anche un'occhiata per mostrarsi magari poco interessati, annoiati o anche scocciati in alcune circostanze. Guardate questa foto. Avete capito immagino no? Senza contare che comunque il body language in Giappone È diverso da quello che noi abbiamo in Italia O comunque in generale da quello che noi utilizziamo in occidente Se vi ricordate vi avevo fatto anche un video Sui diversi gesti in Giappone Per esempio questo vi ricordate che cosa voleva dire? Oppure questo? Scrivetemelo nei commenti Chi non se lo ricordasse andatevelo a vedere E fatevi un bel ripasso Spesso la parola kukio yomenai Ovvero non saper leggere l'aria È una caratteristica che purtroppo viene spesso associata agli stranieri ma secondo me è davvero importante cercare di capire queste diverse sfaccettature in ogni circostanza, in ogni situazione so che magari alcune volte sarà difficile o anche impossibile pure per me però secondo me se volete integrarvi c'è davvero bisogno di impegno e dovete sforzarvi per capire le altre persone in Giappone è davvero una cosa necessaria e fondamentale sia per fare delle amicizie, sia per vivere bene in Giappone e anche sul lavoro quindi dovete davvero imparare a leggere tra le righe per evitare di fare delle figuracce perché come sapete i giapponesi anche per il discorso dell'onio tatemae non vi daranno mai un no secco perché non vogliono appunto rovinare l'atmosfera o non vogliono ferire i vostri sentimenti, però sta a voi capire che cosa l'interlocutore vi voglia comunicare. Inoltre il non saper leggere l'aria può verificarsi anche come una mancanza di educazione in alcune situazioni specifiche, per esempio questa. ma per dirne un'altra anche mettersi in un santuario e alzarsi la maglietta fare le capriole dei balletti e registrare dei video come ha fatto un famoso youtuber io posso capire che lo straniero in questione non gliene sto facendo assolutamente una colpa probabilmente era all'aperto e non si è reso conto che il luogo in cui si trovava fosse un luogo sacro quei tori sono i portali per i cami ovvero le divinità shintoiste, quindi non ci si mette a fare video, capito? Non vi dirò il nome perché sinceramente non è una persona che si merita nessun astio odio, cioè era assolutamente una cosa che ha fatto e non si è resa conto. Però ragazzi, voi che mi seguite, preferirei che se vi recate in Giappone evitate di fare queste figuracce sociali, quindi ho preferito dirvelo, ecco. Puoi essere KY con i tuoi amici giapponesi, magari in un posto chiuso e non in pubblico. Bisogna davvero fare attenzione a comportarsi in quel modo in una situazione magari lavorativa o religiosa per potervi spiegare questo concetto perché devo dire che è veramente difficile spiegarvelo senza farvi vedere concretamente di che cosa sto parlando ho deciso di prendere una scena che vi mostrerò e vi tradurrò con i sottotitoli di questo telefilm giapponese che si chiama Osen vi faccio soltanto la premessa per dirvi un po' il setting I personaggi che sono seduti lì al tavolo all'inizio Che stanno mangiando il sukiyaki Che è un piatto tipico giapponese Sono tutti dei dipendenti di questo ristorante Che si chiama Ishoan Il ragazzo con il cappello che entra dopo È un amico di loro Comunque un conoscente Mentre l'altra persona che arriva È il suo ospite In questa clip vedrete alcuni esempi Di comportamenti KY Ossia Kuki Yomenai ovvero di gente che non sa leggere l'aria e tutto ciò viene menzionato ad alta voce. Il telefilm mostra come non tutte le persone giapponesi sanno che cosa vuol dire KY, infatti se vedete c'è una donna che non sa che cosa volesse dire e poi l'altra signora le dice ah KY sta per Kuki Yomenai, allora capisce. Guardando questo video spero davvero che vi renderete conto di cosa significa la parola appunto KY e che cosa significa saper interpretare o meno l'aria che vi circonda. Ovviamente non tutti reagiscono in questo modo in Giappone, si tratta comunque di un telefilm e ho preso una scena specifica proprio per farvi capire questo concetto La maggior parte dei giapponesi infatti in una situazione analoga resterebbe zitta, tirerebbe magari delle occhiatacce però non direbbe niente e probabilmente cercherà in tutti i modi di cambiare argomento, ecco いや、ちょっと気つけて。ネギでも食ってる<笑> あ、絶対しないっすよ。どうしうーん。あ、だからナビあればいいじゃないですか。<笑><笑> <俺は目だけじゃねえ。耳もいいんだよ。笑> まだでしょ。あ、すいません。あ、逆インサイト。ごめん。<笑> 大馬と申します。皆さんね、<笑> <まあいいからいいから。笑> せっかくいい肉なのに砂糖やらうい。うい。涼介君。いや、あのね。本当にいいお<笑> <鶴見君。笑> が、あんたさ、うちらは楽しくここで食べてんの<笑> こんにちは。お待たせしました。え、あの頼んおい、ショートの肉だと。 Spero che in qualche modo sono riuscito a farvi comprendere questo concetto. So che probabilmente non sarà facile perché se non vivete in Giappone insomma non è così semplice capire è un concetto così legato alla cultura nipponica, però davvero l'ho fatta la mia missione qui su YouTube cercare di farvi capire tutto quello che so del Giappone, tutto quello che ho passato, tutto quello che ho conosciuto. Ragazzi è successo anche a me di sbagliare, di non leggere alcune situazioni, quindi è perfettamente normale. Mi ricordo una una volta sul treno che ero salito con un gelato in mano, era la mia prima settimana di Giappone, anche io sono stato eh, lo straniero scemo che adesso critico in ogni video, eh, però ragazzi in mia difesa, eh, nelle stazioni proprio sui binari vi vendono i gelati nelle jido hanbaiki, ovvero nei distributori, cioè te lo mangi poi arriva il treno e, e sali, adesso so che assolutamente non si fa, però io mi chiedo scusa anche voi giapponesi, se non volete che uno si Mangia il gelato sul treno, non mettete i distributori così sui binari perché è normale che uno straniero si confonda, pure io mi sono confuso. Detto ciò, e spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, commentate con la vostra opinione e ditemi se in Italia vi è capitata una situazione simile magari o se vivete in Giappone avete vissuto qualcosa di simile se vi è successo. E niente, che dire, un mega abbraccione da Seba e noi ci vediamo venerdì alle 1.45, mettetevi giù la sveglia, ciao!